Mba, K. K Daniels si accorda con i Raptoros, Brandon Bass vola in Cina. La Fria Genki 2017, dopo aver regalato forti emozioni poco più di un mese fa, è ormai agli sgoccioli, ma fa registrare ancora gli ultimi movimenti di mercato. Ha trovato casa K. Ilungemk Daniels? L'ex Houston Rockets, nella seconda metà della scorsa regular season ai Brooklyn Nets, ha raggiunto l'accordo di un anno con i Raptors. La franchigia canadese si è assicurata, dunque, un giocatore di rotazione nel proprio backcourt. Anche se il suo impiego dovrebbe essere abbastanza risicato in quanto gran parte del minutaggio sarà attribuito alla coppia Kyle Lovry e De DeRozan che sono chiamati anche quest'anno a guidare Toronto verso gli NBA playoffs. Nick reduce dall'esperienza in chiaroscuro in quel di New York, era diventato free agente ed faticato non poco per trovare una nuova sistemazione. Il 24 n ha segnato in media 6.3 punti e 2.6 rimbalzi in 14.7 minuti di impiego. Ha una media, in carriera, di 5.3 punti e 2.2 rimbalzi in 14.1 minuti. Lmba intanto perde un altro pezzo. Brandon Bass, esperta alla che lo scorso anno ha militato ai Los Angeles Clippers, è volato in Cina accettando l'offerta annuale di 2 milioni degli in Fling Leopards. A riportare la notizia è stato David Pip. Il 32enne ha trascorso la scorsa stagione tra le fila dei Clippers comparendo in 52 partite come riserva e con una media di 5.6 punti in circa 11 minuti a notte. Vanta nel suo curriculum già 12 stagioni nella massima competizione americana di pallacanestro, militando negli scorsi anni con le casacche degli Ornex, Mavericks, Magic, Celtics e Lagers. Da quando ha sondato il mercato della free agenti? Quindi da più di un mese, Bas non ha ricevuto alcuna offerta attraente da nessuna delle 30 franchigie della Association, e dunque si è deciso di intraprendere questa nuova esperienza professionale. Poiché il campionato cinese terminerà prima di quello americano, Bas potrà tornare in Baja a partire dal prossimo marzo, o al massimo in aprile.